delle fate, sono tutti e tre mazzi delle fate e ci connettiamo alle frequenze dell'arcangelo Michele e degli angeli dell'amore affinché ci possano guidare e assistere in questa lettura angelica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 Gruppo A, gruppo B e gruppo C, quindi mettete le mani nel vostro sacro cuore, chiedete agli angeli a Dio e all'Arcangelo Michele qual è il gruppo più giusto per te, ok? Per rispondere alle domande, per ricevere guida e assistenza. Ok, iniziamo col gruppo A, abbiamo la carta del bambino interiore. Sono cadute due carte, quindi utilizzeremo queste nella lettura angelica. Ok, abbiamo gruppo B, la carta del viaggio e della trasformazione. Quindi due carte nel gruppo B, trasformazione e viaggio. Andiamo a vedere il gruppo C. Eh, praticamente desidera con saggezza Ok. quindi esprimi i tuoi desideri con saggezza andiamo a vedere un attimino ancora questo è il secondo mazzo di carte gruppo A felice e contento Gruppo B, nuove amicizie. Creatività per il gruppo C. Caduta una carta, gruppo A, lascia andare. Gruppo B, è facile fare questo, molto interessante. Gruppo C, bambini, anche qui la carta del bambino interiore. Allora... Introduciamo la nostra lettura angelica eh, col gruppo A. L'Arcangelo la, Michele, gli angeli e le fate ti stanno dicendo di giocare alla vita, eh, di riconnetterti col tuo bambino interiore, con la tua bambina interiore. Scusate, spengo un attimo il condizionatore. È venuto il momento di lasciare andare il passato, di perdonare, di perdonarti. Non hai fatto niente di male, eh, ti devi ricollegare con la gioia nel tuo cuore con l'amore nel, nel tuo sacro cuore lascia andare il passato il passato non serve il tuo massimo bene eh, è venuto il momento di giocare alla vita esci nella natura disegna, scrivi, dipingi lavora al pc fai cose creative fai cose che ti danno gioia fai cose che fanno cantare il tuo cuore di gioia il bambino interiore è, è Vuole riconnettersi con te, vuole giocare e eh, se tu seguirai il consiglio degli angeli e delle fate, tutto andrà bene, eh, ti porterà tanta allegria, spensieratezza, creatività: eh, quindi c'è gioia alle porte, eh, nuovi inizi, eh, un nuovo ciclo sta arrivando nella tua vita e, tu, e tutti vissero felici e contenti nel vero senso della parola, tutto andrà per il meglio per il tuo massimo bene quindi lascia andare lascia andare l'ego lascia andare ciò che ti vuole che vuole forzare degli eventi andrà tutto per il meglio, l'importante è che giochi alla vita e che crei cose nuove e che lasci andare un risultato specifico. Lascia che sia l'amore divino a portare a te cose nuove, eh, a portare a te risultati ottimali nei tuoi progetti, nella tua creatività, nel tuo disegno. Ok? Bene. Ora passiamo al gruppo B. Abbiamo la carta del viaggio e della trasformazione, un percorso di grande transizione. Stai passando la cosiddetta transizione da indaco a cristallo, stai trasmuttando le energie pesanti per elevarti in un livello più alto, stai lasciando andare sentimenti di paura, stai lasciando andare l'ego, stai lasciando andare il giudizio di te stesso, di te stessa e degli altri. Gli angeli ti stanno eh, invitando a far sì che questo viaggio sia un viaggio pieno di gioia. È, è facile fare questo quando tu ti fai guidare da Dio, dall'Arcangelo Michele, dagli angeli. Eh, tutto è possibile, questo senso di solitudine, questo senso di smarrimento presto passerà, andrà via. Ci sono alle, alle porte nuove amicizie, quindi nuovi contatti, nuove conoscenze momento stesso in cui tu cambi frequenza inizi a incontrare a sintonizzarti con frequenze simili alle tue quindi è molto possibile che eh, nel prossimo futuro inizierai a veramente a, eh, a, a connetterti con nuove frequenze, a connetterti con nuove persone persone più in armonia con te persone più giuste per te persone più amorevoli e gentili che possono comprendere la tua vera natura di anima infinita di anima meravigliosa che tu sei quindi lascia che sia lascia che accada perché arriverà tutto facilmente e questo passaggio eh, ti è costato tanto è stato un grande lavoro spirituale adesso è venuto il momento di rilassarsi un po e di lasciare eh, che tutto arrivi nel momento giusto ok bene, passiamo al, al gruppo C eh... È venuto il momento di desiderare con saggezza, cerca di eh, chiedere a Dio, agli angeli, all'arcangelo Michele, alle tue guide più elevate che possano manifestarsi tutti i tuoi sogni, e obiettivi in allineamento alla tua anima. Questo perché? Perché eh, sei molto potente, e gli angeli, le fatte vogliono aiutarti a manifestare più velocemente i tuoi obiettivi, l'importante è che siano in allineamento all'anima e all'amore e loro saranno ben felici di, di fare questo eh, è, è venuto il momento anche per te di riconnetterti col bambino interiore con la tua creatività perché quando tu sei nell'anima quando tu sei in allineamento al tuo bambino interiore la tua creatività viene fuori quindi è un momento molto molto creativo per te stanno nascendo nuove eh, nuovi progetti creativi nel business nella vita privata nei Hobby, nelle tue passioni eh, ci, ci sono proprio le, le energie giuste, le energie eh, della manifestazione. Eh, quindi, approfitta di questa ondata energetica per sintonizzarti nelle frequenze dell'allegria, dell della giocosità e della creatività perché tutto si sta manifestando nella tua vita. Sei diventato molto, molto più potente. Quindi cerca di eh, assolutamente di avere progetti alti ed elevati perché è Dio, gli angeli e l'arcangelo Michele ti aiuteranno nella manifestazione di questi progetti quindi bene, io sono contenta abbiamo concluso la lettura angelica per queste due settimane, poi da aprile riprenderemo con la lettura settimanale, ok? Io sono felice di, di essere qui con voi per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con le carte, con l'utilizzo delle carte come connessione diretta, facilito le guarigioni a distanza con le nuove frequenze di luce eh, e mi occupo di eh, insegnare alle persone come connettersi con le nuove frequenze eh, e di come imparare a connettersi con gli angeli, eh, in più faccio un lavoro straordinario che è quello di facilitare il logo sealing nelle persone, se tu hai bisogno in questo momento di una guida di un coach, hai bisogno di liberarti da tutti i sistemi di credenze, le paure, i blocchi, tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere, che ti sta impedendo di agire, hai paura, sei bloccato, eh, non riesci a manifestare i tuoi sogni, eh, qualunque siano i blocchi, i traumi anche del passato, anche dell'infanzia, tutto ciò che ti sta impedendo di essere nell'amore, di sentire la gioia nel cuore, eh, quel tuo pianto, quella tua tristezza, quei sentimenti di paura possono essere veramente trasmutati in frequenze vibratorie molto più elevate col lavoro di Logo Sealing. Quindi per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi, io vi saluto e ci sentiamo presto nella prossima lettura angelica, un abbraccio a tutti, ciao ciao!